rapimento della chiesa rapimento della chiesa come non mai ti sorprenderai capirai tante cose e imparerai tante cose e ascolterai delle cose che probabilmente non hai mai udito in vita tua anche se Avrai letto decine di libri sul rapimento anche pre-tribolazione e ascoltato centinaia di insegnamenti. Probabilmente ascolterai cose che non hai mai udito. Seguici sui nostri canali. Dio ti benedica. Alessio Angelisti, tuo fratello, servo di Cristo per grazia. Shalom.